Andiamo direttamente all'oggetto numero 2, risponde la Presidente Tesei, interroga la Vicepresidente Fioroni, l'atto è firmato anche dal Consigliere Pastorelli, iniziative che la Regione ha assunto o intende assumere per monitorare l'evolversi complessivo del percorso di valorizzazione e riorganizzazione societaria della Casa di Risparmio di Orvieto. Prego Vicepresidente Fioroni. Grazie Presidente, buongiorno Presidente Tesei, buongiorno alla Giunta, buongiorno a tutti i colleghi. Quello che riportiamo in aula è un tema importante, riguarda gli istituti bancari, eh, più volte è stato portato all'attenzione di questo consesso dal gruppo Lega anche con atti a mia prima firma. Eh, è necessario un po' contestualizzare il perché dell'importanza di questo tema. Ricordo Presidente Tesei... Eh, che i dati che sono stati analizzati da Banca d'Italia per la prima parte del 2022 confermano una sostanziale buona tenuta del sistema economico eh, italiano, lei lo scorso consiglio nell'illustrazione del DEFR, ha eh, pennellato in maniera puntuale lo stato dell'economia Umbra, i, i dati, le cose fatte l'inversione di tendenza che si è avuta con questa governance regionale rispetto a quello che è anche l'andamento del PIL eh, della nostra regione e in effetti l'economia Umbra è in linea con l'andamento di cui parlavo prima come confermato dall'indicatore trimestrale regionale grazie all'attività produttiva delle nostre aziende che è cresciuta in tutti i settori in virtù di un incremento sostanzioso della domanda. Però Presidente, anche lei l'ha sottolineato, questi dati sono dati che non possono farci abbandonare il realismo e la preoccupazione perché dopo la forte spinta della post-pandemia ci sono delle variabili che si stanno eh, così ormai eh, ben delineando che fanno eh, preoccupare eh, i i policy maker e comunque tutti coloro che si muovono in quella che è il tessuto socio-economico a livello di sistema paese, addirittura a livello di sistema mondiale ma anche nella nostra Umbria una di essi sicuramente è la variabile dell'inflazione che sta già pesando enormemente sull'economia delle famiglie che hanno evidenziato una riduzione sia dei consumi che dei depositi bancari oggi abbiamo letto eh, nella stampa che eh, fonte Banca d'Italia che nel 2022 sono aumentati del 4,9% i prestiti bancari concessi eh, con un indebitamento per le famiglie Umbre pari a 7,7 miliardi, ricordiamo che l'altra variabile che incide fortemente, può incidere fortemente su questo scenario è l'aumento dei tassi di interesse, questo significa l'indebitamento, faccio l'esempio delle giovani coppie che accendono un mutuo per acquistare una casa a tasso variabile, aumenta eh, all'aumentare i tassi di interesse, questo è il, role, il potere d'acquisto delle nostre famiglie, in più la situazione di incertezza anche a livello geopolitico mondiale con le due grandi polarizzazioni gli Stati Uniti e Cina che hanno comunque anche loro delle proiezioni, un andamento incerto e la guerra che sta eh, incrementando un problema strutturale che è quello dell'energia, chiaramente ci dà una, uno scenario che eh, preoccupa, preoccupa eh, a livello macroeconomico, a livello microeconomico, preoccupa anche i nostri operatori economici. E in questo contesto è fondamentale tenere alta l'attenzione su quella che è la capacità, la possibilità delle nostre piccole e medie imprese territoriali ad accedere al credito e di conseguenza avere anche delle banche territoriali che possano essere efficienti e che possano dare in questo senso il loro contributo. Presidente, quante volte lo abbiamo detto in quest'Aula che purtroppo l'abbandono dei territori da parte delle banche e la conseguenza di desertificazione dei sportelli bancari eh, non è responsabilità della giunta regionale, ovviamente ci sono diverse strategie messe in atto dai istituti bancari, da un lato chiaramente con la volontà di tagliare i costi, dall'altro eh, con la volontà di concentrare i gruppi, i gruppi bancari, però forse poiché questo viene da lontano nel tempo chi governava questa regione avrebbe dovuto porre una maggiore attenzione su quella che era proprio la eh, desertificazione, la rarefazione degli istituti e degli sportelli bancari nel nostro territorio, questo ricordo è andato a detrimento delle nostre piccole e medie imprese e di tutti quegli utenti, eh, parlo e penso per esempio agli anziani che si trovano e vivono nei piccoli borghi, nelle aree interne e che ora chiaramente scontano questa eh, mancanza di servizi e che chiaramente sconteranno poi anche una modifica di servizi che va sempre più verso una digitalizzazione. In questo momento complicato così come l'abbiamo pennellato eh, ci sono alcuni istituti bancari che però resistono, penso alle banche di credito cooperativo, penso eh, attraverso una partecipazione di minoranza delle fondazioni bancarie locali alla Banca di Desio e chiaramente alla Cassa di risparmio di Orvieto eh, su cui verte questa interrogazione. Però per tornare alle BCC noi crediamo che eh, di fatto questo tipo di, eh, di istituti bancari eh, siano fatte anche di persone pronti all'ascolto e possono rappresentare il futuro modello vincente della Banca del Territorio poiché eh, ribadiscono un ruolo del sistema bancario cooperativo eh, che ha per natura una caratteristica mutualità prevalente e riesce ad individuare interventi e progetti orientati a supportare e favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile territoriale. Sappiamo che su questo lei sta ponendo grande attenzione. Presidente. Ritornando però a quella che è eh, l'oggetto dell'interrogazione, e cioè al, eh, a quello che è l'andamento e le future scelte della Cassa di risparmio di Ubieto, abbiamo preso da un suo comunicato stampa, come eh, dagli altri organi di stampa, che ha avuto un incontro che aveva già avuto lo scorso anno, ma che si è ripetuto recentemente con i vertici aziendali della Banca Orvietana per eh, seguire da vicino il, il processo di riorganizzazione e valorizzazione dell'istituto di credito. Sulla base delle informazioni abbiamo compreso che l'imminente riorganizzazione societaria e strategica della Cassa di Risparmio di Orvieto che dovrebbe configurare la cessione delle quote societarie detenute attualmente dalla Banca Popolare di Bari al medio credito centrale implicherebbe chiaramente anche un nuovo piano industriale. Per questo motivo, Presidente, interroghiamo la Giunta per sapere quali iniziative nell'ambito, e questo lo risottolineo, delle proprie competenze e del rispetto dei ruoli previsti dal legislatore nazionale, eh, lei intende assumere con la Giunta o abbia assunto per monitorare l'evolversi complessivo delle vicende relative alla cassa di risparmio di Orvieto alla luce della nuova riorganizzazione. Vi è più chiaramente eh, la eh, necessaria eh, in, in domanda fatta alla Giunta riguardo quella che è la propria strategia rispetto al eh, supporto, quelli che sono gli eh, istituti di credito che ancora mantengono eh, la loro connotazione specifica territoriale che possono essere un grande supporto e sostegno per le nostre imprese e le nostre famiglie. Grazie Sì, buongiorno grazie Presidente Allora, cercherò di fare un po' una disamina anche un riassunto di quello che è stato un lavoro che portato avanti in questi tre anni e che mi ha visto anche intervenire eh, su problematiche del territorio ereditate anche di stretta competenza diretta perché la regione ha un ruolo istituzionale ben preciso e alcune questioni attengono profili di natura molto privatistica proprio per questo non mi sono mai sottratta a un ruolo da, prota di, da protagonista in prima persona su fatti economici più strategici per l'Umbria con la volontà di rappresentare la sensibilità dell'intera classe politica regionale e naturalmente eh, volta a tutelare lo sviluppo e l'occupazione del nostro territorio e non l'ho fatto nemmeno quando come nel caso di Astre o di cassa di risparmio di Orvieto, le aziende erano e sono private, come sapete bene, e quindi le leve di intervento della Regione non sono evidentemente dirette. Ricordo perfettamente quando con le vicissitudini del 2020 del risico bancario abbiamo intravisto per cari Orvieto la possibilità di tornare ad essere una banca territoriale. L'interesse di questa Presidenza e di tutti gli Umbri è stato naturalmente immediato. Abbiamo voluto seguire le vie istituzionali e credibili in una correttezza e solidità di percorso e confronto che ha visto la Regione vigilare e accompagnare ma mai ingerirsi in compiti di altre istituzioni. Nonostante quel periodo fosse connotato oltre problematiche del Covid, abbiamo incontrato la Fondazione Cario Orvieto, il Sindaco Tardani, la Banca d'Italia, il Medio Credito Centrale e la dirigenza della Cario Orvieto. Incontri che si sono poi susseguiti e sono maturati in una bella realtà che è la Cario Orvieto di oggi. Una realtà coerente con una visione che anche nell'ambito bancario abbiamo per l'Umbria e che, come giustamente anche detto nell'interrogazione, eh, è stata è completamente mancata dal 2000 al 2019. Una visione che vede grandi banche nazionali e istituti locali condividere, una visione di sviluppo e sostegno di imprese e famiglie della nostra regione. Oggi è necessario eh, evidenziare alcune questioni particolari, una sicuramente è Cario Orvieto, ma non mi sfugge, non mi è sfuggito perché ho continuato a lavorare anche per questo il tema delle nostre BCC. Di recente, come è stato anche riferito, ho comunicato in via ufficiale la mia azione su Cario Orvieto. Oggi Cario Orvieto è una realtà solida, proattiva sul territorio, ben diretta e con un piano industriale che identifica un proprio marchio e un proprio ruolo nell'Italia centrale con importanti margini di crescita. In Orvieto vi è una rassicurante presenza di Medio credito centrale, istituzione che voglio anche ringraziare in questa sede nella persona dell'amministratore delegato Bernardo Mattarella con cui non è mai mancato il confronto, un confronto molto costruttivo che ha portato poi al risultato di oggi. Non mi occupo di fatti societari, né quindi di aumenti di capitale, ma ho seguito, seguo e seguirò con attenzione operosa, anche se riservata, quanto accade in Cagliobieto e nel mondo del credito, dove a breve ci renderemo protagonisti di una nuova richiesta nei confronti del Governo nel settore proprio delle banche locali. In questo senso anticipo che da un mese a questa parte ho lavorato per le banche di credito Umbre, affinché si sostanziasse una proposta regionale congiunta al governo proprio per la valorizzazione del ruolo territoriale delle dell'IPCC e alla fine di questo lavoro scriveremo scriverò al MEF per proporre, semplificando al massimo, che le IPCC italiane vengano sganciate dalla vigilanza europea e ritornino a quella nazionale. Questo è un tema tecnico e complesso ma di valenza strategica per questo mi riservo poi di comunicare la mia azione pubblicamente in una fase successiva. Ma è il dubbio che anche in Italia, come in Germania, abbiamo un modello di banca territoriale che deve tornare ad essere tale e in questo caso, proprio con eh, cioè l'esempio tangibile, è proprio in Italia quello che è dato dalle banche di credito cooperative eh, e speriamo, visto che anche il governo eh, ha manifestato già una sensibilità in questo senso, che si possa proprio arrivare a questo risultato e a tornare a avere nel territorio delle banche che possono avere contatti diretti e molto più prossimi proprio con la realtà economica della nostra regione e anche con quella delle famiglie. Grazie. Eh, vicepresidente ma brevissima, semplicemente per dire io ho seguito quella che è stata uh, uh, l'azione della Presidente Tesei rispetto, e l'interesse rispetto a quella che era la problematica degli istituti uh, bancari e di come non si sia mai... Eh, come dire nonostante lo abbia sottolineato lei ma come l'ho detto anch'io nella, eh, nell nella illustrazione dell'interrogazione nonostante il ruolo, la competenza eh, istituzionale della regione che chiaramente non può entrare in certe dinamiche privatistiche però non si è mai sottratta all'interlocuzione soprattutto al, eh, al supportare i processi che si stavano eh, in qualche modo svolgendo nella nostra, nella nostra regione e nello stesso tempo a sostenere un sistema bancario con un forte radicamento eh, del territorio, perché? Perché c'è una visione eh, come eh, deve essere di quella che è eh, il, la situazione attuale di quelli che possono essere gli sviluppi futuri del nostro tessuto eh, economico e quindi quanta ci sia necessità eh, per la regione di, eh, di guardare a questi istituti. Io credo che Siccome, lo ripeto e lo ribadisco, questi sono precessi che vengono da lontano, qualcuno prima di noi forse questa attenzione non l'ha posta. Grazie. Grazie Vicepresidente Fioroni. Adesso l'oggetto numero 3 interroga l'ex Vicepresidente del Consiglio regionale Simona Meloni risponde l'assessore Coletto. Prego. Grazie Presidente, Allora, eh, questo è praticamente forse il terzo question time che facciamo sulla questione legata alle stabilizzazioni del personale sanitario, avevamo presentato una, eh, una recente interrogazione il 15 settembre 2022, eh, avevamo sottolineato proprio in quella data come la procedura di stabilizzazione trova applicazione dal 1 luglio 2022 con la possibilità di effettuare le stabilizzazioni come da lei ricordato nella sua risposta al 31 dicembre 2023 in coerenza con il eh, piano triennale dei fabbisogni del, del personale. Avevamo anche ricordato come eh, questa stabilizzazione rientra nella prestazione degli operatori sanitari dei 18 mesi, 6 dei quali eh, diciamo, di prestazione durante l'emergenza Covid. Eh, avevamo parlato già nelle eh, in precedenti interlocuzioni e interrogazioni della mail che il 26 agosto 2022 era stata inviata dal direttore eh, generale sanitario della regione dell'Umbria in quanto si diciamo, invitava i direttori generali delle due ASL e delle due aziende ospedaliere di eh, non procedere a causa dello sforamento alla, alla non stabilizzazione per quei contratti che sarebbero scaduti al 30 settembre immagino e poi al 31-12 perché erano le due date diciamo, più vicine rispetto alla lettera inviata. Lei stesso però ci ha confermato durante la scorsa interrogazione che quella è stata una misura eh, diciamo, eh, non permanente ma eh, semplicemente momentanea e che avreste fatto una ricognizione e poi in seguito avreste dato delle diciamo, nuove indicazioni eh, se necessario. Ora noi sappiamo bene, senza ripeterci continuamente che quanto siano diciamo, soprattutto ci sia questa difficoltà del, del personale sanitario, la mancanza principalmente ed essenzialmente nell'azienda aziende ospedaliere degli OS, prima di tutto, ma sappiamo bene anche quanto sia faticoso per diciamo, gli operatori sanitari che lavorano a tempo indeterminato e che però hanno vissuto l'esperienza del Covid, quanto siano sottoposti al fenomeno del burnout e quanto sia complicato per loro continuare a tenere quei ritmi e magari saltare i riposi e continuare in maniera stabile a prestare il servizio senza magari ammalarsi. Quindi ad oggi noi, quindi quello che chiediamo ad oggi, visto che ci saranno eh, un numero abbastanza sostanzioso di lavoratori eh, che avranno in scadenza, mi sembra 350, il contratto eh, al 31-12, eh, vogliamo sapere come si intende procedere con le eventuali stabilizzazioni, se la lettera inviata il 26 agosto dal direttore generale è ancora diciamo... Eh, valida se è ancora in corso, se sono state prese delle altre misure e anche per sapere come intendete procedere per il restante anno, diciamo il 2023, che sappiamo essere l'ultimo anno all'interno del quale potete procedere con le stabilizzazioni del personale e eh, quindi diciamo anche nel monitoraggio. Delle eh, questioni, delle difficoltà economiche che avevate dichiarato, anzi che aveva dichiarato l'assessore Fioroni quando ha risposto alla mia interrogazione in sua assenza, eh, diciamo a che punto siamo e soprattutto se confermate questa difficoltà economica. Ma, soprattutto, mi preme diciamo, sottolineare il fatto diciamo, di come intendete procedere con le stabilizzazioni, le assunzioni e eh, diciamo, l'efficientamento del sistema sanitario regionale. Grazie. Assessore Coletto prego Grazie, grazie Presidente Allora la questione del personale evidentemente ma questo non lo dico io, lo dice tutta Italia è una questione molto importante in considerazione del fatto che c'è stata una mancata programmazione o miopia che dir si voglia almeno negli ultimi dieci anni sia per quanto riguarda i medici ma anche per quanto riguarda il territorio quindi parliamo di PNRR parliamo di case di comunità parliamo di COT e di ospedali di comunità dove Entro il 2026 ci dovrà essere il personale necessario e sufficiente, per il fallimento del PNRR cioè abbiamo costruito dei bei recipienti ma evidentemente all'interno manca il personale. Per quanto riguarda le stabilizzazioni che eh, dal 2020 ad oggi sono state fatte, sono un totale di 603, 394 nel 2020, 124 nel 2021 e 85 nel 2022. Eh, le eh, aziende ospedaliere e le ASL hanno fatto partire eh, una circolare dove appunto ehm, si chiedono alle aziende di verificare le requisiti dei candidati che possono essere stabilizzati in relazione alle domande appunto, di stabilizzazione ricevute qualora necessario sarà formulata una posta graduatoria sulla base della sola anzianità di servizio, utilizzando i criteri del DPR 2020-2001 e, e successive, e successive e normative. Alla luce degli esiti delle manifestazioni, gli interessi dell'azienda nel 2023 procederanno ad effettuare stabilizzazioni secondo la, la propria capacità di assorbimento in coerenza con i redigenti piani triennali del fabbisogno del personale, e nei limiti della spesa consentita del personale. Certo è che è in anima di questa amministrazione prorogare eh, questi lavoratori almeno fino a marzo per completare quelle che sono le valutazioni legate alle richieste, per le verifiche eh, di, che sono, eh, di quelli che saranno i pensionamenti di itinere nel 2023, quindi la compensazione necessaria e per soddisfare quelli che sono i fabbisogni di tutte le aziende, sia ospedaliere piuttosto che territoriali, anche in previsione di quello che sarà il PNR, visto la carenza di personale che in questi anni c'è stata. Grazie. Prego consigliere Meloni. E grazie assessore per la risposta, ma il problema della questione delle assunzioni, della mancanza di del personale che ovviamente è riguarda un po' tutti, eh, tutte le regioni d'Italia, sicuramente non è eh, soltanto negli ultimi due o tre anni, sappiamo bene la carenza e la mancanza di medici di base e spero si apra a livello anche nazionale la possibilità di rivedere anche i numeri chiusi della facoltà di medicina, questa è una mia ovviamente personale opinione, però credo che bisognerà sicuramente eh, comprendere e trovare delle soluzioni immediate per salvaguardare la sicurezza e la salute dei cittadini. Eh, dopodiché sicuramente è bene di poter eh, prorogare eh, diciamo, i precari eh, fino al mese di marzo perché la situazione la conosciamo bene e sappiamo quanto sia importante non solo per loro ma soprattutto per l'assistenza che si può dare nel, nel, nel territorio ma anche nelle aziende ospedaliere. Ovviamente io penso che insomma, il PNRR stiamo, stiamo un po' stressando, non so se sarà la Santa Santorum è tutto, speriamo che lo sia anche per questo comparto così importante e che entro il 2023 anche per l'Umbria ci sia la possibilità alla fine di stabilizzare tutti coloro che poi hanno avuto il percorso dei 18 mesi di cui 6 mesi all'interno dell'emergenza Covid. Eh, dopodiché c'è anche il Fondo Sanitario Nazionale, che mi auguro che con le risorse che verranno trasferite dallo Stato alle regioni anche quello possa essere utilizzato per far fronte al miglioramento, a sanare quei vulnus che attualmente sappiamo esserci e che possa portare diciamo, maggiore mh, qualità ed efficienza anche della nostra sanità umbra. Quindi per adesso grazie, monitoreremo come sempre diciamo, che mh, diciamo, i buoni intenti poi seguano anche le azioni. Grazie.